ad accendere mi fa questo problema quindi non è un problema di batteria la batteria funziona bene devo solo capire che cacchio è l'unica cosa che posso fare è smontarlo e provare a vedere quindi rimuovo di nuovo questa sua cover protettiva e provare a vedere che cosa che non va Purtroppo questa cover è un po' tosta da togliere. Ritogliamo la batteria dal suo interno. Ecco qui. Smontiamo la batteria. Quindi la batteria abbiamo curato che è nuova. Infatti mi sembrava strano, avevo messo la batteria nuova e si era subito scaricata. Ho detto ma non sono proprio buone queste batterie, quindi ora andiamo a vedere quale può essere la causa di tutto questo malfunzionamento magari ci buttiamo un po di vd 40 che, che tante volte aiuta ok questa è la vite dell'alloggiamento mettiamola da parte ok non sono così tutte non fa niente andiamo a smontarlo ok mettiamo questo da parte esatto, vite da parte e questa è la nostra scheda bene bene ora devo capire come fare per eh, sistemare il tutto ok raga mi sono leggermente avanti con il lavoro finiamo di togliere anche queste altre viti mettiamole in ordine perché così ci ricordiamo dopo come rimontare il tutto ecco magari questa vedo se riesco a rimanerla vicino Così evito di fare altri danni, oltre a quelli che sono già evidenti sulla scheda. Dovrei usare un altro tipo di cacciavite, magari uno più piccolo. Se sì. proviamo a svitare anche questa, vediamo se si svita, ecco qui. Dovrebbe venissene subito, eccolo qua. Questo lo mettiamo qui. Giriamola che okay, questa parte è spaccata questo è il nostro interruttore che dà problemi quindi ora per risistemare il tutto questa parte qui sarà una parte che si sarà rotta da vicino a qualche parte quindi ora devo vedere so come sistemare questo interruttore l'unica soluzione che mi viene in mente è quella di buttarci un po' di VD40 dentro proviamo Ok senza volerlo già l'ho smontato in 50.000 pezzi Quindi la parte questa qui sovrastante la andiamo a inserire qui dentro Io già ho fatto danno intanto Ok La rimaniamo qui dentro nella sua sede Senza crearci troppi problemi Ok Qui intanto ci sta una pallina Che pallina è? Che cosa è questa pallina? Non lo so C'è una pallina Vabbè, sicuramente non lo rimonterò più su destra, ho capito. Allora, eh, andiamo a spuzzare un po' di VD40 all'interno di questo interruttore. Dovrebbe togliersi il pulsantino così, buttiamoci un po' di VD40 dentro, senza esagerare, lo teniamo premuto. dopo dobbiamo asciugarlo un po' di evitare di fare casini ok direi che è giunto il momento anche di asciugarlo un po' prendiamo il nostro finaccio qualunque e tamponiamo allora qui possiamo anche fare così tranquillamente così il vd40 pulisce anche tutte le piste e tutto quanto tanto non credo non credo crederà creare problemi vd40 quindi posso stare tranquillo con il vd40 l'ho buttato anche nelle prese della 230 quindi se non ha creato problemi lì perché dovrebbe crearmene qui ok direi che ci vado a fare una rapida da, una rapida soffiata con il compressore e poi proviamo e vediamo il risultato. Ok potrei potrei aver fatto un piccolo danno. Vediamo se sono riuscito a recuperare questo tester ormai andato. Mettiamo questa parte sotto. Magari mi fa da spessore. Ecco qui. Riproviamo a montarlo e vediamo se sono riuscito a recuperarlo oppure devo solo buttarlo ok così è entrato è entrato tutto quanto ok perfetto mettiamoci le viti così si sistema si mette sistemate tutto ma io non ho altri giraviti più piccolo sì, ho. no si che ce l'ho migliaia di cacciaviti non trovo non, non uso i cacciaviti giusti ecco boh. qui vediamo non troppo se no si spana da sotto vediamo anche quest'altra questa la vediamo qui la vita qui se ne è scappata purtroppo l'ho persa vabbè non fa niente non credo che cambia molto credo vada anche qui una vita non lo so non mi ricordo più già mettiamola anche qui per sicurezza un'altra mettiamola qui sopra un po' un altro po' anche questo Troppo questo è plasticaccia e materiale cinese proprio una qualità scarsissima proprio mamma mia Probabilmente ecco perché non acquistare mai dei cinesi, ecco, io non ho nulla contro i cinesi, ma se la qualità è questa, per carità, ecco, io alla fine mi ritrovo con un test che ha fatto sì la sua vita, però, cioè, non c'ha praticamente nulla dentro, come lo tocco si sì, si rompe, non lo posso neanche toccare quasi quasi ok questa parte qui sembra essere andata e eh, questo si, si, si, si è incantato qua non lo so si è incantato poi vediamo co come recuperarlo perché sto parlando così non lo so vediamo intanto se, se riparte almeno almeno riparte ora devo vedere solo come recuperarlo anche se lo vedo che sta tutto sballato qua in continuità non va. No, no, non voglio andare. È proprio la, la scheda che se n'è andata. È tutto sballato qui. Se lo metto in continuità. Fa lo stesso problema di prima. Quindi se si è bruciata la scheda. Si è bruciata. Non c'è nulla da fare ragazzi qui. Chi vuoi non vuoi. Vuoi fare non vuoi fare. Non vuoi fare nulla. Comunque ho capito dove era questa panina. Questa panina di qua sotto, praticamente, ma qui non posso fare nulla più, devo solo buttarlo, purtroppo è arrivata la sua fine. Per fortuna, ho comprato il tester nuovo, anzi, l'amperometro nuovo di cui ho fatto anche i video di questa testa, purtroppo non si può recuperare nulla a parte questo fusibile, questa mini cassa. Questo pezzo qui Il resto è tutto a plasticaccia Robaccia Cioè io non ci credo Ho pagato 12 euro per plastica Praticamente Vabbè e Raga io Con questo video vi saluto Mi raccomando quando dovete scegliere Un tester sceglietelo decente Io ho fatto un errore Questo tester ce l'ho da 3 anni 2 anni Va sempre in base a uno. Quanto lo usa un tester, come lo usa, se lo sa so usare. Io, per esempio, questo qui è stato il mio primo tester e l'ho bruciato già all'inizio, già, già come l'ho preso in mano, qua diceva 20A. Io, tranquillo, sono andato sui 20A, buff, bruciato. Usciva il fumo, i cavi erano diventati bollenti, non ne parliamo proprio. Quindi, ero sicuro che reggeva fino a 20A, invece, vai a vedere, regge molto, ma molto di meno. Non dire regge 20A e nulla, ragazzi. Io per questo video vi saluto, vi lascerò in descrizione un tester magari più decente di questo. Io aspetterò che uscirà il nuovo tester della Parkside per poi andarlo ad acquistare. E Nulla allora ragazzi, statemi bene, ciao!